sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale il video di oggi sarà un altro video molto semplice e l'ho fatto nello specifico perché più di una persona mi ha chiesto di eh, come erano fatte le stelle di natale che ho utilizzato nel video precedente quello dove ho fatto le decorazioni natalizie quindi delle palle decorate da attaccare all'albero, io nello specifico le ho attaccate alla, alla mia decorazione sul, nella scala per andare sui Mansalda e devo dire che sono rimaste molto belle. Quindi su una di quelle palle avevo applicato delle stelle di Natale che io avevo già precedentemente realizzato, lucide, e sarà stato proprio questo effetto lucido che quando appunto l'ho fotografato ha dato proprio l'idea di quello che, che erano in realtà che, eh, che ha fatto, mi ha fatto scatenare un bel po' di persone che mi hanno chiesto appunto di far vedere come, come realizzare eh, quelle stelle. Quindi io oggi ne ho fatte alcune, tra l'altro in più ho aggiunto ancora i bordini tutti glitterati al centro glitterato. Non so se nella telecamera sì, però si dovrebbe vedere questo effetto così lucido, brillante, che in effetti le rende molto molto particolare le rende molto particolari guardate queste piccoline qui ho messo del glitter dorato all'interno del bottoncino invece in queste per in questa per esempio ho messo il glitter bianco per cambiare un po' però vedete l'effetto lucido si vede benissimo e questa è un'altra un pochino più grande eccoci qua quindi ha colpito molto questo effetto lucido così molto particolare quindi questo è il lavoro che andremo a fare oggi e adesso vi svelerò come ho realizzato queste stelle la base per le mie stelle di natale non è nient'altro che della carta fotografica adesso ve la faccio vedere ok. quindi questa è semplice carta fotografica e adesso vi faccio vedere cosa succede e colorandola con i distress allora io eh, come base utilizzo questa che è della carta siliconata ma potete utilizzare un qualsiasi supporto di plastica quello che volete insomma io uso questa per comodità ora vi faccio vedere utilizzando questi tre eh, distress quindi quello che avete va bene come colore questo io utilizzo questo perché c'è del rosso del giallo e un pochino di verde Cosa vado a fare? Adesso vi faccio vedere, vado a sporcare il mio, la mia carta siliconata o il vostro supporto di plastica, quello che volete. Vado a mettere un po' di, di colori così misti, aspettate che mi metto il coperchietto giusto perché sennò metto anche un pochino di questo verde che è un po' forte, quindi ne metto proprio appena appena tanto voglio solo giusto farvi vedere ora con dell'acqua vado a spruzzare quello che si fa semplicemente per sporcare l'avrete già fatto altre volte per sporcare la carta per creare delle carte, per creare degli sfondi semplicemente la stessa cosa quindi vado a bagnare e ora prendo la mia carta fotografica adesso ne faccio solo un pezzo e vado ad appoggiarla qui sul mio distress bagnato Ora, cosa succede quando voi generalmente fate questo lavoro con della carta acquerellabile, che è la migliore per fare, per fare lavori di questo tipo? Quando staccate la carta avete, avete la vostra acqua ancora che galleggia, che si sposta. Invece, vedete che in questo caso il colore rimane già attaccato ed è quasi già asciutto perché praticamente la carta sembra assurdo dal momento che è così lucida, ma si assorbe il colore. In una maniera incredibile cosa vado a fare adesso vado leggermente ad asciugare con del forno ma questione di pochi secondi e vado a fare una seconda passata di colore in questo caso vado a mettere solo del rosso visto che gli altri colori avete visto che il giallo e il verde sono molto più predominanti questo rosso è un po, è un po leggero quindi si vede di meno quindi vado a mettere un'altra passata di rosso. Tra parentesi, non vi ho detto che potete fare questo lavoro con i pennarelli acquarellabili anche adesso. Io ho utilizzato i distress, ma potete utilizzare anche i pennarelli acquerellabili, non cambia nulla, l'effetto è sempre lo stesso. Quindi vado a bagnare e vado di nuovo a colorare la mia carta. È già più rossa, vedete? Adesso qui sulla telecamera ho la luce accesa quindi non si vede bene, però l'effetto è, è già molto più rosso di prima. Asciugo nuovamente. Adesso che è asciutto, posso fare ancora questa cosa qui. In realtà c'è ancora un po' di acqua, ma allora intanto. Il, voi sapete benissimo che i distress eh, sull'acqua su, sulla carta una volta anche so, che sono asciutti quando spruzzate dell'acqua comunque vengono via in questo caso non succede praticamente questo colore è diventato indelebile se voi spruzzate dell'acqua non viene via più niente e io cosa vado a fare adesso? direttamente con eh, il mio distress vado ad accentuare visto che la mia base è creata vado ad accentuare ancora col rosso dei particolari perché così ecco così viene proprio fuori l'effetto che volevo ok visto che il rosso è meno è meno coprente degli altri lo faccio dopo dopo aver creato la mia base adesso vi faccio vedere che se io spruzzo dell'acqua qua sopra vi faccio proprio la prova così avete un po' idea di quello che vi stavo dicendo io ho spruzzato dell'acqua se vado col dito a, a passare qui sulla mia carta non succede nulla il dito è asciutto la carta si asciuga vedete ho tolto l'acqua ma comunque è rimasto, il colore è rimasto indelebile guardate l'effetto che bello ora visto sul foglio sembra una cosa strana ma poi una volta che avremo tagliato le nostre stelle di natale cosa ho ancora fatto? prima di eh, tagliare le mie stelle allora preso semplice sono contro luce quindi tampone il mio solito Distress vintage così e sono andata a decorare in questo modo la mia carta non, calc non, ho non calcate tantissimo a seconda di come calcate il disegno vi verrà più o meno marcato però adesso vi faccio vedere se calco un po' di più vedete che ups, qui c'è un filino così la faccio tutta così ce l'ho poi pronta per, per fare un altro lavoretto visto che sto preparando ok facciamo l'ultimo Così e siamo a posto. E questo è l'effetto della carta che è lucida. Guardate che bella, lucida, lucidissima. E tutta decorata. Ok, ecco, così contro luce si vede proprio quanto è lucida. Ora chiaramente io eh, non ho perso tempo, per non perdere tempo, ho utilizzato questa fustella. Io non so se sono uscite quest'anno altre fustelle per le stelle di Natale, non, non ve lo so dire, non mi sono preoccupata di guardarla perché secondo me questa è bellissima, io sono anni, sono un paio d'anni che la uso, comunque devo dire che le stelle di Natale le faccio praticamente tutte con questa fustella perché mi piace da matti l'effetto, sia perché si possono fare delle stelle di Natale abbastanza grandi ma anche solo utilizzando le due più piccole vengono delle stelle più piccoline ma fini da matti e quindi io utilizzo sempre queste. Ora, tra l'altro eh, la trovate nel, nell'elenco dei prodotti che trovate nell'info box nella descrizione del video ci sono i prodotti che utilizzo e trovate anche questa fustella allora io cosa ho fatto? chiaramente ho già ritagliato le mie stelle per guadagnare tempo quindi avevo già preparato il, la mia carta però ve le metto sopra così vi faccio vedere che sono esattamente... Vedete come uguali a come le ho fatte, ve le ho fatte vedere? Ok, quindi già fatte, già preparate. Così adesso vi faccio vedere come, come montarle. Allora, cosa faccio? Vado a prendere io. Questo è un materiale di recupero che ho preso dall'ufficio. Comunque, prendete un qualcosa di spesso e di morbido in modo da poter premere. Senza per, per avere un pochino di spessore su cui premere poi prendete questo attrezzo anche questo lo trovate nel, nell'elenco dei prodotti insieme anche ad un kit forse dove ce ne sono con tutte le dimensioni Sì, ve lo faccio vedere questo qua arrivano in questo, in questo contenitore che è molto carino e dentro ci sono ecco vedete tutti questi con tutti i vari spessori per poter fare il lavoro che sto facendo su questi fiori su magari dei particolari anche molto più grandi allora adesso cosa faccio? vado a lavorare le, i miei petali in questo modo semplicemente andando a premere sui bordi così creando questo lavoro qui in modo che poi una volta girato al contrario prenda tridimensionalità Ora lo andiamo a fare su tutti i petali e adesso andiamo a premere al centro in questo modo così praticamente abbiamo il nostro primo strato di stella tridimensionale e lo facciamo per tutti, per tutti e tre i particolari. Spremiamo al centro e abbiamo i nostri particolari così vedete che sono che hanno un bello spessore adesso prima di montarli voglio farvi vedere come ho fatto per renderli ancora più luminosi allora mettiamo sotto un foglio così allora cosa ho fatto ho utilizzato la mia colla la Taki glue trasparente trovate anche questa nell'info box dove ci sono i prodotti usati perché questa è trasparente quindi è, è trasparente quando la mettete ed è trasparente quando perfettamente trasparente quando asciuga e adesso cosa vado a fare vado a passare sul, sui petali così in maniera non perfetta però tra l'altro questa questa questa colla la particolarità è che al beccuccio molto sottile quindi riuscite anche a, a fare un, un filo sottile di colla quindi proprio sul bordo io vado a mettere un filino di colla in maniera irregolare. Cioè cercate di metterla dappertutto ma anche se poi non, non rimane dappertutto non è un problema quindi lo facciamo così su tutti i petali e a questo punto più quasi finito, mi manca l'ultimo così ecco, in questo modo qua e ora cosa vado a fare? prendo dei brillantini e vado a ricoprire la mia stella in questo modo qua dopodiché il brillantino dal momento che stiamo parlando di carta fotografica è molto molto liscia quindi faccio vedere praticamente la, la, il brillantino è rimasto solo perfettamente dove ho strisciato la colla in questo modo vado ups, ho fatto ho esagerato in questo modo vado a fare anche gli altri due particolari ora non ci resta che andare a montare la nostra stella quindi prendiamo la nostra colla mettiamo le tre stelle così sfalsate in modo che riempiamo tutti tutti gli spazi con i petali e adesso faccio ancora una cosa colla sempre trasparente al centro così mettiamo un po in modo da creare il nostro bottoncino quindi un po di spessore e andrei a mettere questi brillantini dorati aiuto, non riuscivo ad aprire così perfetto questa è la nostra stella super brillante Spero che anche il video di oggi vi sia, vi sia piaciuto, ho voluto farlo perché appunto mi è stato chiesto di come avevo fatto queste stelle lucide che si vedevano sul mio lavoro precedente e, e quindi ecco qua, così vi ho spiegato questo, questo, vi ho svelato appunto che erano semplicemente fatte su della carta fotografica.